proprietà del vostro questionario andate qui sul titolo che avete dato e fate un click in modo tale che vi compaia questa pagina qui andate su pubblicazioni poi modificate le proprietà e e in proprietà pubblicazione andate su anteprima e svolgimento l'indirizzo che serve è questo l'indirizzo url del questionario questo lo inserite in un messaggio all'interno del forum adesso nella fase di discussione se avete qualcosa per segnalarlo diciamo ai colleghi, eh? poi lo mettete invece alla fine nel documento che vi chiederò di creare.